A tutti sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Eh, nel video di oggi, come vi avevo già anticipato la scorsa settimana, voglio fare eh, il, la copertina di una Midori che contenga eh, i due libricini che eh, ho realizzato e di cui ho fatto il tutorial la scorsa settimana. Quindi il tutorial dei due libricini li trovate sul mio canale. In qualsiasi caso, come al solito, nella descrizione del video vi metterò tutti i riferimenti così li, fa li potrete facilmente trovare. E allora per fare la, la copertina della midori praticamente utilizzo la stone paper che è un materiale che io generalmente utilizzo sempre per fare le midori ci sono altre midori sul mio canale ho sempre utilizzato la stone paper come supporto è un supporto che mi piace molto perché permette di essere colorato cucito e gestito come come, come fosse una tela cioè si può mettere qualsiasi tipo di colore si può fare qualsiasi cosa sopra incollare qualsiasi cosa e, e rimane sempre bene e, e soprattutto non si strappa quindi è molto resistente per cui per eh, per copertina di midori mi sembra che sia l'ottimo quindi anche in questo caso utilizzerò la stone paper eh, materiale di stamperia allora le dimensioni io le ho già tagliate chiaramente per fare più in fretta sono 28 per 19, 28 per 19, allora 28 per 19 perché chiaramente io ho calcolato che all'interno devono starci i miei due libricini, se voi avete dei libricini o fate dei libricini più piccolini, chiaramente le dimensioni della copertina esterna e le potrete variare a seconda delle, della necessità in questo caso io ho utilizzato le dimensioni che mi servivano per i miei libricini allora chiaramente per fare una cosa che, che vada bene per il lavoro già fatto e che sia eh, abbinato chiaramente utilizzerò ancora le carte del mio ehm, ultimo kit digitale eh, che trovate sul mio negozio Etsy anche di questo vi lascio nuovamente il link per andare a vedere le carte e, dunque in questo caso utilizzerò non vi faccio rivedere tutto il pacchetto di carte perché ve l'ho già fatto vedere eh, quando ho realizzato i libricini quindi se li volete vedere nel video dei libricini vedete tutte le carte dettagliatamente e in questo caso diciamo che pensavo di utilizzare nello specifico queste due eh, per il momento e poi vediamo man mano che realizzo il tutto se voglio aggiungere delle cose perché come al solito chi mi conosce sa man mano che eh, procedo con i lavori poi decido anche come, come, come fare non è sempre tutto così scontato e già programmato da prima, assolutamente no e, però insomma visto che ho utilizzato queste carte col, per la copertina adesso pensavo di, eh, di utilizzare questa che non c'è sulle copertine e magari qualche altro particolare di questo, adesso vediamo allora come volevo procedere? volevo provare a fare una cosa del genere intanto strappo, incollo subito la carta sul, sul supporto di stone paper quindi vado a strappare cosa che generalmente quando faccio le midori faccio con la carta di riso perché utilizzo della carta di riso ma questa volta voglio utilizzare le mie carte e quindi faccio però la stessa cosa quindi vado a strappare quindi non fare i taglinetti con la forbice ma vado a strappare la carta così più o meno che abbia una forma che mi piace ok e poi la vado ad attaccare quindi attaccherei strappo anche qua adesso lo sto proprio facendo insieme a voi così come mi viene in mente che potrebbe andare bene e vediamo un po se l'effetto ci piace chiaramente dobbiamo andare a togliere la righina bianca così le mie carte, queste carte digitali devo dire che sono veramente felice perché io ero veramente contenta del risultato ma sono ancora più contenta del fatto che siano molto molto piaciute perché eh, le stanno comprando tantissimi e questo mi fa veramente veramente piacere perché vuol dire che ho fatto una cosa che è piaciuta molto. Allora, non sprechiamo niente, chi mi conosce sa che io anche lì non sopporto sprecare niente e quindi cosa faccio? vado a recuperare questa farfalla che è così bella quindi tagliamola, strappiamola e ce la andiamo a incollarla da qualche parte preferisco utilizzare queste anziché quelle che ci sono nel foglio con tutti, solo i particolari delle farfalle da ritagliare perché lo sfondo è bianco invece questa mi rimane con un po' di sfondo marroncino e mi piace di più perché eccoci quindi la mettiamo qui perfetto poi c'è questa qui che però vediamo un po' sì non sprechiamo neanche questa la tagliamo anche se è strappata un po' male adesso vi faccio vedere così ok l'andremo a mettere magari no così non va bene no, l'andrò a mettere così e poi la taglio perfetto, e poi la tagliamo dopo così non rimane sì, perfetto allora, volevo ancora ritagliare un pochino di questo di questo disegno qui che mi piace molto magari questo dove c'è un pezzo di scritta proviamo eh. vediamo un po' in modo da praticamente sto cercando di riempire il più possibile la mia Midori quindi la copertina della Midori più la riempiamo con la nostra carta e meglio è perché così poi è vero che andrò a fare delle lavorazioni sopra vedrete che mi copre tutto però in questo modo qui rimangono, rimane più uniforme perché rimangono meno zone da coprire quindi potrebbe essere una cosa del genere così perfetto dopodiché direi che può anche bastare. Ma vabbè, va. Togliamo anche questo così non stiamo lì a pensarci più e lo mettiamo qui. E va bene così. Ok. A questo punto vado ad incollare. Dopodiché vedremo la parte interna come farla. Allora, per incollare Mettiamo una colla, io sto usando in questo caso la mix media glue di stamperia perché è una colla un pochino più un pochino più, più tenace come colla, però, eh, però potete usare anche la vinavil, chiaramente magari visto che la carta che sto utilizzando non è... Ehm, non è sottile come la carta di riso, dovete utilizzare la colla leggermente più spessa in modo che aderisca bene, questa è l'unica cosa importante, cioè non, non pensate di mettere poca colla perché altrimenti rischiate che poi la carta vi si stacchi, no? invece noi mettiamo la colla sia sotto, così, adesso vado ad appoggiare come voglio il mio pezzo di carta e poi gliela mettiamo anche sopra, quindi esagero con la colla in modo che non mi vada non mi si vada poi a staccare la carta tanto nel momento in cui si asciuga torna trasparente e non c'è problema quindi facciamo così poi attacchiamo qui così e vado ad incollare in questo modo tutti i particolari che ho deciso di mettere sulla mia Midori una volta incollati i pezzi di carta sulla, sulla copertina in stone paper vado ad asciugare perfettamente allora asciugata la mia copertina vado a tagliare il pezzo di carta che deborda della, della farfalla di qua, così ok, e praticamente adesso vado a, ehm, ad occuparmi dell'interno della copertina quindi vado a decidere cosa mettere all'interno della copertina allora strapperei questa piccolina così sì, per l'interno della copertina utilizzo solo questi due pezzettini il resto poi lo, lo coloro semplicemente e adesso nello stesso modo di prima vado ad incollare anche questi particolari Ah, finita questa operazione vado nuovamente ad asciugare perfettamente. Questo è il risultato dopo aver perfettamente incollato, asciugato i particolari incollati. Allora, una cosa che non vi ho detto, ma che vi dico adesso, è che chiaramente per fare un lavoro del genere eh, più sarà sottile la carta su cui stampate e più in, fretta farete, più in fretta farete ad incollarla quindi sapete che con i download digi digitali come vi ho spiegato nel video precedente il bello è proprio quello che ognuno può utilizzare il supporto che vuole per stampare a seconda delle necessità in questo caso utilizziamo una carta più sottile ora cominciamo con il colorare la parte interna della Midori tanto eh, lo farò nello stesso modo sia all'interno che all'esterno qui volato via già direttamente un po' di colore non importa Allora, mettiamo un po' di colore utilizzo due colori che più o meno vanno bene il torroncino e il tortora due colori che avevo eh. quindi ok li Mi mischiamo un po' con la spugnettina questa vado a colorare il supporto tutta la mia Midori andando anche proprio all'interno del mio disegno un pochino in modo che poi si vada a confondere con, con il colore del posso proprio andare con un po di colore vedete ci vado anche un po dentro non c'è problema così e coloriamo tutto sia fuori sia sull'esterno che all'interno della, della copertina una volta finito asciugo e nello stesso modo Vado a colorare la copertina dall'altro lato. Adesso coloriamo la parte frontale della copertina nello stesso modo. Mischiamo i due colori e andiamo a colorare tutto. E andiamo nuovamente ad asciugare ho acceso la luce nella speranza che si veda un po' meglio allora una volta asciugato eh, tutto quindi sia davanti che sia sopra che dentro la copertina voglio ancora fare una cosa allora voglio utilizzare questo colore o meglio no questo un pochino più chiaro o questo più scuro no, questo più scuro mi piace di più quindi questo qui è il fragola perché voglio andare a allora mettiamo sempre un po' di colore qui sperando che esca sì, tanto di questo me ne serve proprio poco poco allora voglio fare una cosa di questo tipo voglio proprio, proprio picchiettare così vedete in maniera proprio leggera leggera un po' di colore in modo da togliere un po' di uniformità a questo, a questo tortora che avevo messo quindi proprio una cosa così un po' più a seconda di come, di come vi piace io andrò a mettere anche un po' nel disegno giusto per sporcare un po' così, per rendere più uniforme e poi magari col colore un pochino più ecco, un po' più sporco vado anche a fare questo lavoro qui vado a dare colore contorni perché voglio che il colore prevalente sia questo visto che è un colore che c'è all'interno dei miei disegni quindi sul bordino ne vado a mettere un po di più così ok perfetto qui può bastare e adesso metto ancora un pelino di colore vado a fare la stessa cosa vediamo se esce. speriamo di sì sarebbe il colmo se mi finisce il colore proprio adesso no eh. cioè cioè cioè cioè cioè anche perché all'interno me ne serve un po di più eccoci quindi anche qui vado a fare la stessa cosa quindi vado a sporcare un po con questo colore qui dappertutto in questo modo così potete anche sporcare ecco un po' di più eh, il disegno io voglio per esempio qua che rimanga un po' più macchiato mi piace così Bom, lo macchio un po' di più così, in questo modo e poi vado a fare anche qui la stessa cosa vado a sporcare ben bene i miei bordi così in questo modo qua sì, direi che ci siamo anche nell'interno ok quindi questo è l'interno e questo è l'esterno della copertina ne posso mettere ancora un po' così ok Fatto ciò, diamo ancora un'asciugatina. Io mi sto chiaramente sempre aiutando col phon per fare più in fretta. Adesso voglio ancora fare una cosa. E cioè voglio allora, prendere <coughs> scusate, il mio timbro. Metto gli occhiali perché sennò scrivo pure al contrario. Ok, questo è il lato giusto. Quindi allora prendo il mio timbro e vado a timbrare un pochino di qua e là che stanno sempre bene così, in questo modo vado a sporcare un po' dappertutto, così anche sul disegno non c'è problema anzi è più bello così e anche nell'interno la parte interna chiaramente l'ho lasciata più così molto più tranquilla perché tanto considerate che poi ci saranno i libricini quindi sarà veramente poca la parte che, che rimane visibile per quello non è il caso di, di esagerare con eh, decorazioni piuttosto che perché tanto poi la maggior parte verrà verrà coperta direi che così può bastare Perfetto, basta così. Quindi chiudiamo tutto, pulisco solo subito il timbro con il solito Kleenex per i neonati perché così non si rovina. Ricordatevi sempre di pulire subito i timbri, così vi rimangono, vi rimangono nuovi sempre e non si rovinano. È una cosa molto molto molto importante, ok? Allora, fatto questo, volevo ancora fare l'ultima cosa per decorare. Allora, dal momento che per decorare l'interno dei quaderni della Midori avevo utilizzato questo stencil per fare questi, così, questo, questo abbellimento, voglio utilizzare lo stesso stencil per decorare anche la copertina, però lo voglio fare in un altro modo e cioè voglio utilizzare la pasta craclè di stamperia questa e la voglio, questa è pasta craclé trasparente quindi vediamo un po', ne prendiamo un po' così e la voglio colorare sperando di riuscire a far uscire un po' di colore non ce ne non riesco più facciamo così provo a fare una cosa eh, perché ok vediamo un po se perché sta quasi finendo quindi ok ho preso direttamente con la punta perché secondo me non ce ne va tantissimo adesso vado a colorare la mia pasta crackle trasparente in questo modo quindi facciamo così in modo che vedete è diventata del colore che volevo perfetto ok e adesso chiaramente dovrò fare prima un lato della copertina fare asciugare e poi ancora un pochino nell'interno ma tanto nell'interno ne metterò molto poco per cui cosa vado a fare vado a mettere fare un pochino di decorazioni qui sulla mia copertina così un po' un po' a caso nel senso che qui come dico sempre ognuno con i propri gusti ok? qui ne metto un po' di più visto che al centro ci sono meno c'è meno carta quindi rimane più Più pulita ok perfetto Oops. sta scivolando e adesso vado a metterne ancora più ancora un pelino qui ne ho fatta fin troppa vedete così ok e ancora proprio un pelino pelino qui così ne mettiamo proprio eccoci così boh, direi che direi che può bastare perché altrimenti mi rimane un po' troppo facciamo ancora proprio così eccoci perfetto ora ve la faccio vedere bene facciamo così, appoggio questo qui vi faccio vedere com'è venuta vado ad asciugare e vado a fare lo stesso lavoro nella parte interna faccio in fretta così nel frattempo non mi si asciuga la mia pasta craclè asciugo con il fond allora ora che ho asciugato la, la copertina vi faccio vedere perché, spero che si veda, perché questa era una pasta craclè, quindi asciugandosi, vedete che sono venute fuori le crepe. In questo caso io ho messo una, una, uno strato molto sottile, perché non volevo creare molto spessore, perché poi questa copertina va maneggiata, ma più eh, lo spessore della pasta che usate spesso, e più le crepe sono evidenti, ma a me basta, bastano già solo queste adesso vado a fare la stessa cosa all'interno quindi mettiamoci qui finiamo di usare questa pasta che ho ne ho fatta fin troppa vabbè mi spiace ma non mi sono regolata tanto bene quindi ne dovrò sprecare un po' Quindi facciamo così e facciamo, non voglio così perché è sporco, quindi facciamo ancora un po' qua sotto, così, ok, e ancora un pelino qua, in questo modo qui. Direi che basta così, basta così e andiamo, vedete che ho decorato anche l'interno, adesso vado ad asciugare e poi passiamo a mettere gli elastici alla adesso che la copertina è perfettamente asciutta sia nell'esterno che nell'interno andiamo a realizzare ehm, gli elastici dell'amidori per poter eh, bloccare i miei quaderni allora come prima cosa andiamo a segnare il centro dell'amidori abbiamo detto che è 19 quindi sono 9 e mezzo qui io faccio che già bucare senza segnare niente. Con sono per le cose veloci quindi col mio punteruolo ho bucato il centro della dell'amidori. Questo perché? Perché noi dobbiamo andare a inserire qui l'elastico che ci permetterà di chiuderla. Quindi, allora, prendiamo un elastico sottile lo uso bianco si sì, bianco e guardate, ho inserito perché immagino che anche voi facciate come me eh, non chiedetemi da dove arrivano queste quattro perline perché non ne ho la più pallida idea e a forza di recuperare tutto tra bracciali e braccialetti di quando anche mia figlia era piccola eccetera eccetera sono andata a cercare nel, nella scatola di tutti i rievasugli e ho recuperato queste quattro perline che mi sembravano andassero bene come colore allora praticamente cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a calcolare intanto la, la, gran, la lunghezza dell'elastico che ci permette di chiudere più o meno la mia Midori per cui facciamo conto che ne abbiamo bisogno almeno di così ne tagliamo un po' di più per fare il nodo così ci teniamo comodi quindi facciamo così dopo al limite lo andrò a ehm, lo andrò a, a tagliare se è troppo adesso adesso è un parolone perché chiaramente ho perso l'ago Dove... ah, ho trovato subito oggi sono stata velocissima sì, decisamente sì allora vediamo se riusciamo ad inserire nel mio ago tutti e due Allora, proviamo, Tanto, tagliamo un po' perché se è tagliato bene e eh no mi sa che a sto giro non ce la posso fare perché sono troppo sottili quindi provo a fare così a inserire uno alla volta. Mettiamo la mia spugnetta sotto. Allora vado a inserire i due pezzi di filo nel buco che ho fatto al centro del lamidori elastico dove ho messo le mie perline in modo che escano così dall'interno. Ora andiamo a calcolare più o meno la lunghezza del nostro elastico non dobbiamo lasciarlo troppo eh, troppo stretto ma neanche troppo troppo comodo perché poi dobbiamo andare ad inserire i, eh, i libricini quindi così è troppo però non farei tanto di meno proviamo così Secondo me è così, vedete io l'ho lasciato un po' morbido, però poi con i libricini dentro farà bene la chiusura. Per cui cosa vado a fare? Vado a creare un nodo praticamente in modo che il mio elastico non si sfili più dalla migliori. Così, facciamo così, lo chiudiamo bene così al fondo ok in questo modo il mio elastico non esce più non tagliamo ancora i fili perché non si sa mai li teniamo per, per sicurezza quando poi inseriamo i libricini vediamo se vanno bene per quanto invece riguarda eh, gli elastici per inserire i libricini io faccio in questo modo qui allora eh, mi tengo più o meno ad un centimetro dal bordo sia superiore che inferiore e poi a mezzo centimetro sia a destra che a sinistra del centro vado a fare due fori in questo modo qui uno vado a bucare bene e due io come vedete lo sto facendo ad occhio perché non c'è bisogno di prendere delle misure precise al millimetro assolutamente quindi anche di qua tengo più o meno un millimetro dal bordo quindi sono qui e poi a più o meno mezzo centimetro vado a fare un foro sia da una parte che dall'altra vedete che è un'operazione semplicissima non c'è bisogno di almeno io non lo faccio, non c'è bisogno di prendere, segnare, perché tanto veramente non è, non è necessario. Quindi prendiamo il nostro elastico, così. Allora, partendo dalla parte esterna della Midori, vado a infilare l'elastico qui, nel mio primo, in uno dei due, indifferente, comunque io lo infilo in questo, in questo foro qua mi aiuto con il punteruolo e vado ad infilare l'elastico ora lo facciamo passare dalla parte opposta quindi dritto qua così di nuovo tiriamo fuori dall'altro lato aspettate che ok ce l'abbiamo fatta un po' un po di elastico ora passo nel foro di lato in modo che poi sulla copertina vedrete si vedranno solo questi due pezzettini di elastico se fate sempre attenzione poi non ho trovato un un ago con la cruna abbastanza grossa da poter infilare ce l'ho eh? da qualche parte so, so che ce l'ho ma non l'ho trovato vedete quindi devo fare in questo modo ma se basta basta avere un un elastico con la cruna per infilare questo fate molto più in fretta allora adesso dobbiamo calcolare che dobbiamo andare a tagliare il nostro filo perché dobbiamo passare da questa parte qui quindi questo filo è troppo lungo non sprechiamolo tanto dobbiamo semplicemente andare a fare un nodo al centro quindi questo è più che sufficiente vado a tagliare questo pezzo di filo che è molto più che sufficiente e vado a passarlo qui l'ultimo foro in questo modo qui ok e a questo punto non devo fare nient'altro che andare a fare un nodino qui in modo perfetto da adesso non taglio ancora nulla eh. quindi ho il mio foro il mio foro centrale e i miei due elastici per andare ad inserire le mie, i miei quadernini adesso vediamo se le dimensioni vanno bene inseriamo il primo quaderno che è quello che avevo fatto dove non si vedeva la cucitura perché aveva la tasca se volete vederlo vi ricordo che potete sempre andare a trovarlo sul mio canale quindi ne mettiamo uno qui e l'altro gricino invece prendiamo anche qui il centro che è questo qui e lo andiamo ad infilare qui vediamo se ci siamo con la lunghezza degli elastici direi di sì quindi vado a tagliare questo modo qui questo al centro vedete che potete o tagliarlo oppure no adesso intanto andiamo a vedere se il quaderno si chiude bene come avevo in mente e poi dopo decidiamo allora sì direi che la misura è giusta perché vedete rimane chiuso poteva anche essere un po più stretto però se poi uno volesse mai attaccare delle foto a fama ancora degli abbellimenti rimane più spesso quindi diciamo che questa come come misura direi che perfetta per cui a questo punto possiamo volendo andare a ridurre un pochino questi elastici così che poi volendo si potrebbero anche coprire con un'etichetta ma io li lascio così perché a me mi piacciono così e quindi chiudiamo allora, adesso voglio fare ancora una cosa, eh? non ho finito. Eccoci. Perché? Mi piace già così, però voglio provare a fare una cosa. Non so se verrà con me in mente, ma per evitare che le perline se ne vadano in giro, potevo fare il nodo sull'elastichino, sull però avevo pensato di fare un'altra cosa. Vediamo se mi piace com come rimane. Se mi piace lo lascio, se no lo tolgo. Volevo mettere due nastrini così, 1. ok anche di qua facciamo il nodino ok ok e vado a tagliare i fili uguali qua così e così, poi li brucio così non ok, sì mi piace di più, così non abbiamo non abbiamo i, le perline che vanno in giro e questo dà un tocco di colore non so cosa ne pensate voi, ma non mi dispiace. Anche il video di oggi è terminato. Eh, spero che vi sia piaciuta questa idea su come realizzare questa copertina della Midori. Ripeto, se volete vedere come realizzare i quaderni, eh, li trovate sul mio canale. Nella descrizione vi lascio il link del tutorial su come li ho fatti la scorsa settimana. Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. Se non siete iscritti ancora al mio canale e avete piacere di farlo iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. E come al solito non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!